Bint Bank Tour Edward Theons vince la quarta tappa Dopo il piazzamento di ieri, secondo alle spalle del campione del mondo Peter Sagan, il belga Edward Theons si toglie la soddisfazione di aggiudicarsi una tappa, la quarta, al Bint Bank Tour, breve corsa di una settimana che si svolge sul percorso dell'Exeneco Tour. Il corridore del team 3 Sigafredo si impone in volata sul traguardo di Lanaken, precedendo lo sloveno Marco Kump, UAE Team Emirates, e il connazionale Team Merlier, Verandà su Skrelam. Solo quarto il campione del mondo Peter Sagan, Borans Groe, a sua volta davanti agli olandesi di Vegen, Lotto Jumbo, e Danny Van Poppel, Team Skype. In classifica generale, lo svizzero Stefan Kun, BMC, rimane Maglia Verde, in attesa della tappa di domani, con arrivo posto a Sitar Stefan Kun in Maglia Verde, fonte, Tindehuale-sport.com La quarta tappa del Bink Bank Tour 2017 conduce il gruppo Dariem Stalanaken. Percorso piatto, strutturato in una serie di circuiti concentrici, per un totale di 154.2 km. Altra giornata di pioggia sulle strade del Benelux, con tre coraggiosi a inscenare la fuga di tappa, si tratta del tedesco André Greppel, lotto Soudal, del polacco Nils Polit, Katusha Alpicin, e dell'olandese Pim Ligtart, Rompot. Il trio al comando non riesce però mai a guadagnare un vantaggio sensibile nei confronti del gruppo. Tirato a turno dalle squadre dei velocisti, a 50 km dall'arrivo il gap è infatti di solo un minuto e mezzo. Margine che va riducendosi con il dipanarsi della frazione, fino al ricongiungimento, avvenuto a 26 km dalla conclusione. Non finiscono però qui le emozioni e gli attacchi, perché 10 km più tardi ci provano il britannico Alex Dosette, Movistar, e l'australiano Dion Smith, Vanti Group Gobert, in avanscoperta fino ai meno 4. Quando tutto sembra apparecchiato per una volata di gruppo, ecco l'azione da finesseur puro del belga Ives Lampire, Quick Step Floors. Che si conferma un ottimo cronomane va vicinissimo al successo, ripreso a soli 100 metri dalla linea d'arrivo. Alle sue spalle sopraggiunge infatti il gruppo, pilotato a velocità folle dai Jasper Steuven per la Trex e che lancia alla grande il compagno di squadra Edward Teuns, abile a vincere di forza un'altra volata bagnata. Secondo Kump, terzo Merlier, quarto un Peter Sagan che non trova la posizione. Poi, nell'ordine, i vari Groenewegen, Van Poppel e Nielsen, mentre lo svizzero Stefan Kung, BMC, conserva la maglia verde di leader della classifica generale. Teuns in 3 ore 24-23. Kung in 11 ore 39-31.